Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su pokémon Fire Rush. io sono Gracialsphere e in questo video iniziamo subito ovviamente andando a dormire e Rotomelux dice che bisogna andare al market di Awoli, ok andiamo al market di Awoli, ecco fatto, il professor Kuki attualmente non sembra esserci quindi semplicemente andiamo al market e vediamo un po' cosa c'è da fare. Nel frattempo vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo fatto un po' di robina interessante, quindi siamo andati sul monte Aku, Non mi ricordo di preciso il nome. Però siamo arrivati qui ora. Abbiamo sfidato di nuovo l'Idia bla bla bla bla bla. Allora, stavolta andiamo a salvare una ragazza. Vediamo un po'. Ancora tu. Questa ragazza. Eh, I Pokémon di questa ragazza sono nostri. Beh, bello, interessante. Allora, Salandit contro Poipol. Mm. Cambiamo Pokémon va. Ma andiamo. Sol Galeo contro Salindit. Veneno Shock infatti non ha effetto su di noi, ti sta bene. E andiamo poi di Zen e Bat. Super efficace. Bene, poi mandano in campo Yongus. Sì, cambiamo Pokémon. E mandiamo Insineroara. Acrobazia Perfetto Poi Zubat Lasciamo insieme in campo Tanto Zubat non dà niente di esperienza Andiamo con Firefang Fang Più veloci di noi Oh complimenti Comunque Firefang non toglie niente ragazzi Questo è un problema Questo è un problemone Firefang non può togliere così poco È vero che brucia sempre Però toglie pochissimo Ok, Garbodor. Ricambiamo Pokémon e contro Garbodor mandiamo ma sul galeo. Bene. Usiamo Earthquake. Dai, non è morto, peccato. Bene, shock non ha effetto su di noi. Andiamo poi di Iron Head. Perfetto. No, no, no, no, no, dai, andatevene ora. Bravi. E abbiamo salvato questa ragazza che è Mina. Grazie per il tuo aiuto. Eh, vuoi un po' di arte? <ride> Want to make some art? Or you're more interested in test strange Pokémon near the school. Sei più interessato a quello strano Pokémon vicino alla scuola? Attenzione, ci, ci dice che c'è uno strano, strano Pokémon vicino alla scuola. Quindi bisogna andare assolutamente a vedere di cosa si tratta. Ecco qua. Questo tipo, tra l'altro, ce l'ha sempre stato. Ah no, ok, è uno nuovo, infatti, è bello vedere qualcuno che si batte contro quei, eh, quegli infami del team school. Ti meriti questo. Felium Z, perfetto. Ed ora, dato che certo che c'è un Pokémon strano, possiamo fare 2 più 2 e capire che è un'ultra creatura vicino alla scuola. Quindi andiamo a prenderla. Andiamo a catturare l'ultra creatura. Vediamo un po' quale è. Eccolo lì sopra. Ok, è sta cacata allora. Sì, sì, è cacata. Questo so che non si chiama staccacata Ma stacca daca. Però è talmente brutto Questo Pokémon che cacata è Perfetto Per lui E sì, vai, automatizzati Tanto cioè si è paralizzato È comunque più veloce di noi Complimenti Allora, Nuzzle Con un solo automatize È diventato più veloce di noi Sto, sto ciminiere ambulante allora, beastball. Attenzione, cattura critica addirittura. Beccato subito. E abbiamo preso anche sta cacata. Tipo roccia metallo, anzi roccia acciaio, scusatemi. Ecco fatto, preso. Ok, quello non ha portato via molto tempo, quindi torniamo a casa, esattamente. Andiamo a casa. E vediamo se c'è un'altra cosa, un'altra, um, altra roba da fare, oppure possiamo andare a letto. Quindi l'hai trovato? Eh sì, possiamo andare a letto. Ok, Kukui non sta molto bene, o sbaglio. Oh, è già mattina! Mi spiace, sono così stanco. Perché non vai a scuola senza di me? Mmm, strano che Kuku stia male, eh. Quindi andiamo a scuola, vediamo un po' cosa sta succedendo. Eccoci qui. Ok, i ragazzi ci sono tutti, invece. Everyone else noticed that the adults are super tired, right? Anche qualcun altro ha notato che gli adulti sono super stanchi, vero? Eh, speravo che solo i miei genitori fossero così. Dobbiamo trovare un modo per curarli. Sì, ma quale? Mia madre mi ha chiamato, mi ha chiamato prima, mi ha chiamato precedentemente oggi, e mi ha detto che deve... mi ha detto cosa bisogna fare essenzialmente, ok, giustamente è Lilia che sta parlando, quindi sua madre è Samina, colei che sa tutte queste cose. Dobbiamo andare eh, in una missione da ultra guardiani all'altare solare. Ok, quindi andiamo alla barca, perfetto. Dobbiamo quindi andare all'altare solare, ci eravamo già stati all'altare solare, vi ricordate dove abbiamo preso solo galeo. Quindi dobbiamo andare alla barca, dobbiamo andare al canyon, di pony eccoci qui andiamo giù alla barca e vediamo un po cosa sta succedendo evidentemente sta accadendo qualcosa lì allora pony e ci sono celting rocket guarda caso eh guarda caso allora mettiamo davanti il nostro roulette poi Paul come secondo e vediamo un po Cosa hanno questi Team Rocket? Solgaleo e Lunara saranno nostri Attenzione, dato che Solgaleo è con noi Molto probabilmente ci sarà Lunara ora Ok, schermo contro Rowlet Non è una bella cosa Cambiamo subito ma andiamo insieme a Roar. Automatize, va bene, diventa molto più veloce Andiamo qua di Fire Fang. Sbruciacchiamolo perfetto. Livello 39 per il nostro Rowlet livello 40 per Incineroar Tocca a Venomot ora. Contro Venomot mando volentieri Rowlet Anche se potrebbe comunque attaccarlo con degli attacchi di tipo Coleottero e fargli abbastanza male. O degli attacchi di tipo Veleno, peggio ancora. Andiamo di Brave Bird. Che questo è un attacco di tipo non mi ha fatto parecchio male. Prendiamo il contrapolpo e moriamo malissimo. Quindi cambiamo Pokémon e mandiamo Poipo. Questo non ci fa nulla, perfetto, e andiamo poi di Sludge Wave. Perfetto, Poipo è livello 39. E anche Rowlet è salito di livello. Curiamoli un secondo. Velocemente super pozione su Rowlet e su Poi Perfetto, andiamo avanti. Allora, ci sono altre reclut del team rocket. È vero che qui si incontrano dei Pokémon. Conviene mettersi un bel repellente bag repellente. E qui abbiamo altre reclute del Team Rocket. Eh? Hmm. Impossibili da evitare, bisogna per forza combatterli. Bene così. Susie, che manda in campo Subat. Ok. Andiamo di un altro Pokémon. Andiamo di Solgaleo. E poi andiamo di Zen Edbat. Perfetto, abbiamo sconfitto anche Susie che aveva un temibile Zubat. Andiamo per sfidare anche questa terza recuta. Megan, che manda in campo Tauros. Interessante. Come Pokémon del Team Rocket. Cambia un Pokémon anche qui e mandiamo... Direi in tra l'altro di livelli belli alti, eh. come vedete siamo praticamente a livelli uguali. Godo ho provato a fare Zen e Bat e non ha effetto su di noi. Andiamo poi di Breccia, super efficace su Tauros, ancora Breccia. Perfetto. Rowlet a livello 40 addirittura, poi Doduo, tipo normale volante, ma andiamo di Rock. Ecco qua, Doduo, e li usiamo contro una bella rocciotomba. Livello 41 per Likarok, ottimo. Roulette non si può evolvere. Proseguiamo. Vediamo un po', abbiamo un'altra due re, tutte qui. Che ci sfidano in maniera telepatica, come vedete. Gozu. Che managere capo Aggron? Wow! Complimenti! Ah, Mega Agron! Cacchio! Ok, cambia un Pokémon un secondo. Allora. Conviene mandare Incineroar, credo. Anche se non so se resista ad un attacco di Mega Agron. Iron Tail, fortunatamente ha mancato. Andiamo un po' di Fire Fang. Bruciamolo Così li diminuiamo pure l'attacco di un bel po' Ecco fatto E poi io andrei di Brick break. Oh bello resistente sto poso eh Un tank assurdo Allora, curiamoci un secondo Iperpozione Sono in a Ecco fatto E poi andiamo ancora di Breccia Livello 41 per insineroar, ottimo, abbiamo sconfitto Gozu, ora andiamoci una curatina a Pokémon che abbiamo visto che qui ci sono dei Pokémon parecchio tosti, quindi super pozione, super pozione, super pozione e una pozioncina qui, perfetto. E mettendo avanti questa volta Solgaleo, non so che Pokémon possa avere quella però sì, sicuramente è meglio di Roblet. Matori, che male campo, Meo. Ok, andiamo di disegnare Ah, no, aspetta, questo è tipo buio, vero? Infatti, non ha effetto. Appunto, Iron Head. Dai, però, di pochissimo non è morto. Palle. Questo Meo sta combattendo a graffio e finta contro Solgaleo. aveva solo questo Meo lei. Boh, un po' sbilanciata la faccenda. Ok, abbiamo i nostri compagni ancora tutti dietro le rocce. Li abbiamo Eridio. Qui abbiamo un Lunalium Z, Questo ci fa capire che, appunto, andremo a ottenere un Lunala. Ce l'hai fatta. Eh, sono il nuovo membro delle, degli Ultra Guardiani. Oh, mi sono unito al, sotto insistenza di mia madre. Sembra che questo Lunala stia causando dei problemi in Alola. Proviamo a farlo ragionare. Ok, lo faremo ragionare catturandolo. Allora, mettiamo davanti Pikachu, salviamo e andiamo a prenderci questo Lunala. Molto bello Lunala, I due, i due leggendari di settima genera sono parecchio belli, i due leggendari principali, gli altri me. Allora, Nazola e si paralizza. Poi... Thunder Punch e si fa male. Poi Nuzzle, ottimo. E di nuovo Nuzzle, non dovrebbe morire, appunto. Ed ora si inizia a provare a catturarlo. Allora, andiamo con le Level Ball perché non è né particolarmente veloce né particolarmente pesante come Pokémon. Quindi per adesso andiamo con le level ball, appena i turni si fanno un po' più eh, numerosi, andiamo di timer ball. ma come vedete non è necessario perché l'abbiamo preso al primo colpo. Ole! Moon Pokémon. Perfetto. Sembra che abbia funzionato, ma non ha risolto il problema. Vediamo se può aiutarci ora. Ok. Devo parlare con l'unala, vero? Vorreste andare nell'ultraspazio, va, nell'ultravarco, sì quello che è. E infatti qui ci sono un sacco di Poipol e c'è anche Ridio. Ce la puoi fare. Abbiamo Solgaleo e quello dovrebbe essere Necrozma, giusto? Andiamo a salvare e andiamo ad affrontare anche Necrozma. Eccolo qui tutto incazzato. Nivello 45 tra l'altro. Iniziamo paralizzandolo, che fa sempre bene. Psycho Cut fa parecchio male. Andiamo poi di Thunder Punch. Oh, incazzatissima, incazzatissimo, eh. Nuzzle. E ancora Nuzzle. Perfetto. Abbiamo, gli abbiamo fatto seguire la stessa parabola di Lunala. Ora. Iperpozione su Pikachu. Ecco, bravo, rimani paralizzato. E iniziamo a tirare. Level Ball anche a Necrozma. Anzi... Contro lui le heavy ball dovrebbero funzionare perché è pesante come Pokémon. Quindi andiamo con le heavy ball. Vabbè, raga, 2 su 2 al primo colpo in questo episodio. Cioè, meglio di così davvero non potevamo fare eh. Certo, al primo colpo vita rossa paralizzati. Lo ripeto. It looks somehow pained as it rages around in search of light, which serves as its energy. It's apparently from another world. Infatti, ma in giro cercando energia che gli serve come fonte, cercando luce che gli serve come fonte di energia eh, oh, Mi stanno, sto ricevendo le notizie dagli altri e sembra che tutto stia tornando alla normalità Sembra che, insomma, aver combattuto con questo Pokémon abbia funzionato Ok, bene A questo punto possiamo tornare indietro, sì. E dobbiamo rifarci la strada a tornare indietro? Mi sa proprio di sì. A questo punto abbiamo quindi risolto la situazione, abbiamo catturato anche Necrozma e Lunala. Eh, sì, mettimi comunque il repellente. Ecco qua. Così torniamo indietro senza problemi di Pokémon selvatici, anche se per poco. Torniamo da Wally. E andiamo a fare un salto al centro Pokémon. Ecco qua. Perfetto, dove possiamo poi organizzare meglio i nostri nuovi tre Pokémon che abbiamo preso questa volta. Abbiamo Stacakata che è 805. Quindi sei esattamente qui. Poi Lunala, che è il numero 792, quindi esattamente invece in teoria, allora ho sbagliato a mettere Cosmog, mi sa che ho sbagliato a mettere Cosmog, 89, no giusto, è giusto, 91, 90 e 89, a questo punto tu sei il 800, quindi sei 804, 3, 2, 1, 0, ecco qua, Ok, piano piano anche questo box si sta riempiendo, molto probabilmente uno dei prossimi a riempirsi sarà uno dei tapu, è da un po' che non ne catturiamo uno, vedete, eh? livello 25, livello 35, mi sa che il prossimo sarà livello 45 o 40, però piano piano comunque stiamo riuscendo a catturare tutti. A questo punto torniamo dal professore, vediamo se sta bene. Eccoci qui. Salve. Oh, mi sento molto meglio. Che giornata lunga, eh, cugino? Assolutamente. Però a questo punto io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e di commentare, di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Gracial Sphere è tutto, al prossimo video.